nessun altro, gloria a Dio, vogliamo leggere un passo che si trova in Levitico 19, sono i primi 19 versi, però invece di leggerli tutti quanti insieme e poi ritornarci su, avrei pensato di leggerne uno alla volta e poi magari ci soffermiamo un pochino e come sempre leggeremo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la sorella daniela ha detto ha letto un qualcosa che è molto attinente che si trova in efesi capitolo 5 verso 17 credo che dice che eh, intendiate qual è la volontà del signore e quindi come come si fa a fare la volontà del signore se non si conosce qual è la volontà del signore Tante cose sono state fatte che non dovevano essere fatte, altre non sono state fatte quando dovevano essere fatte proprio per non intendere qual è la volontà del Signore. Molti chiamano peccato quello che non è peccato, entrando così nel legalismo e mettendo pesi sulle persone, altri non chiamano peccato quello che invece è peccato e quindi come ha letto Daniela intendiate qual è la volontà del Signore non le nostre idee Amen. e tutta la parola di Dio trova luce su se stessa essa spiega se stessa e il consiglio di Dio si trova in tutta la somma della sua parola è scritto nel Salmo 119 nel, verso, nel capitolo 19 nel capitolo 19 nel verso 1 dice il Signore parlò a Mosè dicendo parla a tutta la radunanza dei figli di Israele dice qui qualcosa a Israele e di loro siate santi perché io il Signore il Dio vostro sono santo ora questo non lo disse solo a Israele o non lo dice ancora oggi solo a Israele ma lo dice anche alla sua chiesa ecco perché se qualcuno si alza e dicesse ah io non sono santo come ogni tanto si sente in giro per il mondo e eh, no il Signore ti ordina di essere santo, gloria a Dio è scritto in Romani 5 santificati dunque per fede abbiamo pace con il Signore che poi quando noi ci specchiamo alla, davanti alla parola di Dio ci mettiamo in difficoltà tutti noi quando ci scontriamo con la parola di Dio impallidiamo uh -huh. perché chi è che è che, che può alzare la mano e dire io sono senza errore, senza peccato, non lo siamo. Amen. Però il Signore ci invita, siate santi, cercatemi, e sforzatevi, dirà il, il fratello Giovanni, se qualcuno ha peccato, confessi i suoi peccati al Signore e lasci il suo male. E nel verso 3 dice qualcosa di molto importante. Dice, porti ciascuno riverenza a sua madre e a suo padre e osservate i miei sabati. Io sono il Signore e Dio vostro. Ora qui c'è un grattacapo, perché parla di riverenza alla madre e al padre e in mezzo ci mette il sabato. Domanda, perché ce le dobbiamo fare queste domande, che c'entra noi il sabato con la riverenza alla madre e al padre? Che c'entra? Lo dico con rispetto, nel senso che il Signore ci vuole sollecitare la mente e dice: Se io ce l'ho messo, c'entra perché io sono Dio, non sbaglio mai. Amen. Sei tu che non intendi. Quindi cerca di intendere benissimo. Intanto il Signore non dice ciascuno porti riverenza a suo padre e a sua madre, ma porti riverenza prima alla madre e poi al padre. Amen perché prima la madre? perché queste domande ce le dobbiamo fare eh? perché prima la madre e dopo il padre? domanda questi sono comandamenti di Dio che il Signore ci, ci dice intendiate qual è la mia volontà e poi fatela dice perché prima la madre e poi il padre? perché? perché quando tu vai a leggere i dieci comandamenti il quinto comandamento è onorerai tuo padre e tua madre prima c'è il padre e poi c'è la madre, ma siccome non è che la donna vale meno dell'uomo, o la donna è qualcosa da buttare via, o è di meno, il Signore qui mette prima la madre e dopo il padre, come dire? Attenzione, perché tutte e due sono importanti, tutte e due devi portare riverenza tutte e due devi amare e qui sta mettendo su uno stesso piano anche la donna gloria a Dio, anche se abbiamo compiti diversi ma l'uomo non è più grande della donna e viceversa la donna non è più grande dell'uomo ci sono solo compiti diversi ma la riverenza vale per tutti e due i genitori ed è un comandamento di vita e ci mette in mezzo il sabato perché il sabato è uno dei comandamenti più importanti di tutto l'Antico Testamento e anche del Nuovo perché con il Nuovo Testamento il nostro sabato è Cristo e quando nasciamo di nuovo noi entriamo nel sabato di Cristo e noi un domani entreremo nel grande sabato nel Shabbat Shabbaton che è quello della vita eterna ma nell'Antico Testamento il comandamento che si poteva anche morire se non veniva osservato era il sabato praticamente il Signore sta dicendo è inutile che tu osservi il mio sabato se poi non ami i tuoi genitori è inutile che tu ti plagi di essere cristiano fuori casa se poi dentro casa sei un omicida perché questo è il comandamento e quindi noi vediamo come il Signore comincia a portare luce a questo popolo che aveva fatto fuori uscire dall'Egitto, lo aveva tirato fuori dalla schiavitù, dall'imperio del male, che era Faraone, che rappresentava proprio Satana stesso, che tiene soggiogati i suoi in una schiavitù e li ha tirati fuori per portarli nel suo regno, il regno della luce, no. il regno dell'amore, il regno del rispetto il regno di conoscere qual è la sua volontà e man mano che andiamo avanti nella, nella sua strada, nel suo cammino cominciamo a lasciare dietro il vecchio uomo, gloria a Dio e l'amore comincia da dentro casa, alleluia non vi, eh, verso 4 non vi rivolgete leggeremo fino al 19 non, non vi rivolgete agli idoli e non fate di rigetto io sono il Signore il Dio vostro quanti idoli ci sono oggi nel mondo in mezzo a tutte le parti qui non si tratta solo di coloro che vanno dietro le madonnine e i santi ma siamo pieni di idoli il dio denaro sta distruggendo questa società la sta distruggendo o addirittura idolatrare pastori o idolatrare la propria organizzazione perché nella mia organizzazione c'è salvezza nelle altre organizzazioni non c'è salvezza noi abbiamo la verità e siamo i detentori della verità da te. la verità ce l'ha solo Cristo Amen. e chi ha Cristo nel proprio cuore sarà salvato alleluia tutto questo, questo mondo è pieno di idolatria alcuni non vogliono neanche farsi chiamare pastori perché devono essere chiamati o apostolo o patriarca mm. quando questi non esistono più ti sta corto l'appellativo di pastore o di servo di Cristo ti pare poco disse Mosè a suo cugino Core perché era il cugino di Mosè ti sta poco essere chiamato servo del Signore ti sta corto che adesso vuoi prendere il posto di Aronne ma la, la storia si ripete sempre mm. benedetto il nome del Signore l'idolatria sta sempre vicino e tutti noi siamo colpiti da questa tentazione, chi per un modo e chi per un altro, non abbiamo tutti le stesse tentazioni. Quando voi sacrificherete al Signore, sacrificio da rendere grazie, verso 5, sacrificatelo in maniera che gli sia gradito per voi e mangisi quel sacrificio lo stesso giorno che voi l'avete sacrificato e il giorno seguente, ma ciò che ne sarà avanzato fino al terzo giorno sia bruciato col fuoco e seppur se ne mangerà il terzo giorno sarà fradiciume, non sarà gradito e chiunque ne avrà mangiato porterà la sua iniquità, perciò che egli avrà profanata una cosa sacra al Signore, e però sia quella persona recisa dai suoi popoli ebbene cari fratelli anticamente si sacrificavano animali e quindi dicevano che Dio era crudele per questo ma non era crudele perché oggi in parte la società fa la stessa cosa se vai al mattatoio quanti animali vengono sacrificati ma quelli sono per uso commestibile anche questi che venivano sacrificati al Signore, dopo venivano mangiati e dai sacerdoti e in parte anche dal popolo. Quindi non cambiava niente, ma tutto si dava al Signore, benedetto il santo nome del Signore. E quindi qui parla di dare l'offerta al Signore e ognuno può porre mente che molte persone, molto spesso, vogliono offrire qualcosa, ma non lo vogliono offrire e lo fanno per forza, come fece Caino che offrì qualcosa, ma non lo offrì come doveva offrirlo e il Signore non gradì quell'offerta. Molte persone allungano la mano per darti qualcosa e hanno già la mano pronta quell'altra per togliertela alla prima possibilità. È molto difficile, oggigiorno e come sempre, andare contro i nostri istinti contro il nostro spirito anzi contro la nostra anima ecco perché il Signore ci ha detto camminate per lo spirito alleluia i violenti rapiranno il regno di Dio quelli che fanno violenza alle proprie tentazioni ed è un cammino il Signore ci dice queste cose in maniera tale che noi possiamo comprendere qual è la via da seguire perché leggo la Bibbia? Così so quello che vuole Dio e di conseguenza poi prendo la mia decisione. Se seguire o se non seguire. Gloria allo Spirito Beh. Santo. E qui, qui siamo oltre anche i dieci comandamenti, il Signore ha dato centinaia, centinaia, e centinaia di comandamenti e questi sono in vigore, eh? qui non siamo più nei dieci comandamenti, siamo già usciti. E quando voi mieterete la ricolta, ecco un altro comandamento per il popolo di Israele, voi mieterete la ricolta della vostra terra, non mieterete affatto il canto, il lato del campo, non lo mietete, non lo spigolate, tralasciate quella raccolta e non raccimolare la vigna né raccogliere i granelli lo devi lasciare ai poveri ai forestieri io sono il Signore e Dio vostro il Dio ama un cuore allegro non stare sempre lì a mettere da parte lo spicciolo come fa il ricco il miliardario che va in giro con il centesimo magari lo toglie a qualcuno ma non lo dà a nessuno quel centesimo gli si marcirà gli si marcirà in mano chi più vuole trattenere in modo sbagliato perché non è che dobbiamo essere spendaccioni, non sto dicendo questo sto parlando dell'eccesso e Dio gli forerà le tasche benedetto è il nome del Signore ama il tuo prossimo come te stesso quando puoi fare il bene e non lo fai Dice il Signore, commette peccato. E qui stiamo nell'Antico Testamento. Vedete come lo Spirito Santo poi ha estrapolato tutto l'Antico Testamento, lo ha portato nel Nuovo e te lo ha fatto comprendere meglio in poche parole. Ma tutta la spiegazione del Nuovo Testamento la trovi nell'Antico, anche se il Nuovo Testamento rimane la corona di tutto. Alleluia! È la corona per eccellenza, è la rivelazione chiamato, è la buona novella non è un qualcosa così è Cristo che si è incarnato e ci ha fatto capire quello che già era stato profetizzato niente di voi rubi né menta e né froda il suo prossimo gloria allo Spirito Santo non giurate falsamente per il mio nome sì che tu non profani il nome del Dio tuo io sono il Signore questo non c'è bisogno neanche di spiegarlo non oppressare il tuo prossimo non rapirgli il suo il pagamento dell'opera del tuo mercenario non dimori presso di te la notte fino alla mattina dovevano essere precisi pure quando tu devi dare qualcosa a qualcuno tanto più se sei un titolare e gliela devi dare e giorni a totte ora. guai a te se superi quel giorno e quell'orario perché Dio guarda perché quella persona sta aspettando quel giorno, quell'ora per sfamare i suoi figli per fare le, le proprie spese e così è con tutto eh, il resto questo riguarda anche a noi che magari non abbiamo attività in tutto quello che ci circonda non maledire il sordo non porre in intoppo davanti al cieco ma temi Dio tuo io sono il Signore vedete tutto il consiglio di Dio punta sul rispetto Amen. verso il prossimo ci sono cose che eh, fanno male al prossimo come queste cose ci sono cose che invece non fanno male al prossimo ma fanno male a Dio tipo l'idolatria L'idolatria non fa male al prossimo, però colpisce Dio, alleluia, e colpisce il sangue di Cristo. Alleluia. Non fate iniquità in giudizio, non avere riguardo alla qualità del povero quando farai giudizio e non portare onore alla qualità del grande, rendi giusto giudizio al tuo prossimo. Non andare sparlando d'altrui fra i tuoi popoli. Non levarti contro al sangue del tuo prossimo. Io sono il Signore. Verso 17. Non odiare il tuo fratello nel tuo cuore. Riprendi pure il tuo prossimo. E non caricarti di peccato per lui. Non fare vendetta e non servare odio a quelle del tuo popolo ama il tuo prossimo come te stesso io sono il Signore quel Dio ci sta dicendo in tutto il contesto che abbiamo detto che noi dobbiamo amare tutto il mondo nel senso delle persone dobbiamo amare tutti ma in maniera particolare dobbiamo amare quelli che portano avanti la fede nel Dio vivente come noi e questo è umano perché anche noi umani amiamo di più la nostra famiglia di, di quelli che non sono nostra famiglia ma il fatto che io amo di più la mia famiglia non mi impedisce di amare anche chi non è della mia famiglia e così è il Signore il Signore ci dice amate tutti ma in maniera particolare abbiate amore per quelli del vostro popolo amore. nel caso nostro per i nostri fratelli veri in Cristo dobbiamo avere un amore particolare ecco perché e queste esperienze le abbiamo fatte tutti quanti noi che siamo nati di nuovo quando incontriamo qualcuno che è nato di nuovo e che non l'abbiamo mai visto tutti abbiamo fatto la stessa esperienza quella persona è come se l'avessi conosciuta da sempre da decenni e, e ti, ti senti normale, naturale e tutto perché? Perché lo spirito unisce più del sangue. Il sangue unisce ed è comandamento di Dio rispettare il sangue, ma lo spirito unisce di più e noi siamo stati uniti. Per lo spirito di Dio in virtù del sangue versato da Gesù, benedetto è il santo nome del Gloria. Signore, vedete come Dio rispalda personalmente la sua parola dentro il cuore del credente, queste cose eh, tu le conosci poi le paragoni con le esperienze che fai e dici quanto è grande Dio, quanto è grande la sua parola, la sua parola è luce, la sua parola mi illumina, la sua parola conferma anche le mie esperienze perché le esperienze e il cristiano non vanno mai contro la parola di Dio e poi dice verso 19 osservate i miei statuti come dire non è che io sto parlando così cioè io vi sto insegnando le cose perché voi poi le facciate dice è importante leggere la Bibbia se no, come fai a fare la volontà dice è più importante fare la volontà di Dio ma se non leggi la Bibbia come fai a sapere qual è la volontà di Dio? eccola e qui siamo no, no, eh, praticamente siamo arrivati all'ultimo verso che dovevamo leggere 19 versi ce ne sono altri centinaia di centinaia di centinaia di comandamenti ma tutti questi si, come dire si riassumono tra virgolette Almeno si racchiudono in due comandamenti, i Dio come te stesso e il tuo prossimo, perché amando i Dio e il tuo prossimo, adempierai tutta la legge, cioè quella che in parte abbiamo letto. Se tu ami il tuo prossimo, quando spigolerai il, il, il, il grande terreno che hai e verrà qualcuno a chiederti un po' di cibo e tu ne hai tanto, tu glielo dai, ma se non ami Dio non solo non gli darai del cibo, ma gli toglierai anche quel poco che ha. E' quello ciò che stanno facendo i ricchi oggi, che loro essendo ricchissimi ci stanno spogliando anche dei pochi spiccioli che ci fanno sudare mese per mese. E Dio renderà conto, come dice in Giacomo, quella è una profezia, ai voi ricchi, lì parla degli ultimi giorni, piangete perché il salario del povero grida vendetta presso di me e voi dovrete rendere conto facciamo anche noi buona amministrazione e non abbiate altro l'uno contro l'altro dice il Signore poi nel Nuovo Testamento se non quello di amarvi gli uni gli altri Amen. che bello vedere l'interazione tra nuovo eh, patto, nuovo te testamento e antico patto o antico testamento i due sono uno solo che si fusionano in un solo nome Cristo Gesù il Signore dei Signori che molto presto rapirà la sua chiesa. E con queste parole vogliamo andare in preghiera, in adorazione. Vi invito a venire davanti mentre la sorella Paola ci guiderà. Gloria a Dio e benedetto sia il suo nome. Venite tutti davanti.